argomenti per le pubblicazioni i nostri periodici debbono essere dedicati alla pubblicazione di argomenti che hanno riscontro nella vita di ogni giorno ogni articolo dovrebbe essere ricco di informazioni pratiche che siano in grado di soddisfare il lettore più esigente la religione e la santità nella famiglia dovrebbero essere onorate in modo particolare semmai c'è stato un popolo che abbia avuto bisogno di camminare con Dio come fece Enoch, questo è il popolo aventista del settimo giorno. Esso deve dare prova della propria sincerità per mezzo di parole adatte, sincere, piene di simpatia, di gentilezza e di amore. In certi momenti è anche necessario di rivolgere delle parole di disapprovazione e di rimprovero a coloro che sono usciti dalla retta via e che perciò hanno bisogno di essere avvertiti del pericolo che corrono. Allora deve essere dato un messaggio che li strappi dal sonno, che paralizza i loro sensi. Ci deve essere un rinnovamento morale. In caso diverso, molte persone moriranno nei loro peccati. L'attenzione della gente deve essere risvegliata, perché il nostro messaggio ha un'importanza vitale. Il destino delle anime è sulla bilancia. E moltissime persone non hanno ancora preso una decisione definitiva. Presentiamo la verità in modo da attirare l'attenzione e convincere. In questo modo l'errore sarà respinto ed eliminato definitivamente. Dio vuole che noi manteniamo sempre la calma e la pazienza, qualunque possa essere il comportamento altrui. Non si deve trascurare il fatto che noi siamo rappresentanti di Cristo. Perciò comportiamoci come Egli si sarebbe comportato nelle nostre circostanze. La forza del Salvatore non consisteva in una serie interminabile di rimproveri, ma in uno spirito mansueto, altruistico e modesto. Egli era un uomo molto amato dalla gente. Il segreto del nostro successo consiste nel manifestare lo stesso suo spirito.